Sì, grazie Presidente, vorrei fare un intervento un po' più eh, sul contenuto dell'atto di indirizzo che ci apprestiamo a votare perché dai colleghi ho visto un po', eh, degli interventi un pochino generici. Eh, chiaramente mh, su un tema eh, importante che è quello della, della, del servizio pubblico, del servizio di trasporto pubblico. E voglio sottolineare un fatto come ho avuto modo di farlo in uh, diverse occasioni, uh, chiaramente molte inefficienze del trasporto pubblico a Roma non sono imputabili a chi oggi uh, gestisce il servizio di trasporto pubblico ma sono dovute a una mancanza di infrastrutture, a una forte congestione stradale, all'eccessivo uh, talvolta uh, utilizzo dell'automobile ma perché nel corso degli anni questa città non ha mai messo dei freni, non ha mai contenuto il mezzo privato e tutto questo chiaramente a sfavore del trasporto pubblico, quindi per dire che chiaramente Atac che gestisce il servizio di trasporto pubblico sicuramente è un'azienda che deve migliorare lo stiamo facendo il piano industriale che è stato presentato e così via, non è certo questa la sede per elencare tutta una serie di attività ma quindi la centralità del servizio di trasporto pubblico per noi resta, per noi è eh, fondamentale e è sbagliato chi eh, collega le inefficienze del trasporto pubblico a, esclusivamente alla eh, alla società pubblica che oggi esercita eh, questo servizio eh, io faccio sempre un esempio eh, su via di Torpignattara ma potremmo fare questo esempio veramente in tanti posti della nostra città la linea 409 non funziona non perché Atac non è in grado di metterci gli autobus non è capace a metterceli perché io vedo sempre tanti autobus anche lunghi 18 metri ma siccome quel tratto di strada è fortemente congestionato c'è eh, molto spesso una sosta irregolare che ostacola gli autobus Molti dei ritardi, spesso delle inefficienze che viviamo, sono dovuti proprio a questo motivo, alla mancanza di infrastrutture di questa città. Ovviamente eh, abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento per colmare questo gap eh, infrastrutturale che la nostra città sconta, sia partendo dai piccoli interventi, voglio ricordarlo, Roma in questi giorni, anzi ormai in queste settimane sono partiti diversi cantieri per proteggere importanti corsie preferenziali della nostra città, penso a Via Filiberto, a Via Libia, a Via Eritrea, via Orazio Pulbillo, nelle prossime settimane proteggeremo anche le preferenziali di via di Caracalla e via Principio e Genova Napolone III, quindi tutti interventi volti a uh, fluidificare il trasporto pubblico, dicevo piccoli interventi ma anche grandi interventi, pensiamo all'enorme lavoro che è stato fatto uh, con il piano urbano della mobilità sostenibile, quindi la sfida secondo me e secondo noi che le forze politiche devono raccogliere non è tanto... Sulle modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico ma sul dotare questa città finalmente delle infrastrutture di trasporto pubblico che mancano e che renderanno sempre poco competitivo il trasporto pubblico a prescindere da chi sarà eh, il gestore dello, dello stesso. Grazie Presidente.